Di giorno io sono molto felice della situazione, della vita, di, di spostarmi, di fare un trasloco, di cambiare questa e tante altre cose nella vita. No? Di notte le cose cambiano prospettiva. Non a caso di notte si dorme, si va nella frequenza del sogno, noi esseri umani, perché quando di notte siamo svegli e i pensieri arrivano la notte, non sono eh, gestibili. E a dimensione di pensiero come di giorno. Hanno forma di paure, di angosce, di disagi. Di notte tutti i nostri disagi sono come amplificati. Il nostro strumento di conoscenza della vita, la notte, è il sentimento, è il sogno, è il sentire, non è il pensiero. Quando proviamo a pensare la notte ci assale eh, molto spesso un, un impeto di emozioni, spesso neanche troppo belle. Capita che dovendo organizzare tante cose durante la giornata e il trasloco, tra le altre cose, io di notte mi svegli a volte e se mi metto a pensare è dura che poi riesca a riaddormentarmi, ma è dura anche passare una notte in grazia di Dio. E quindi ho scoperto, lo sapevo già, ma l'ho riscoperto e l'ho utilizzato a dismisura, il fatto di dire se la sponda diciamo, del conforto, della consolazione, della luce, di notte non funziona con me, ho a disposizione l'altra. E allora, quando c'è qualcosa che mi fa paura, io vado volontariamente a pensare a qualcosa che mi fa ancora più paura. Quando c'è qualcosa che mi ansia, volontariamente mi spingo all'eccesso, provo ad ansiarmi per le cose più ridicole, per le cose più estreme, per le cose più paranoiche che ci siano, tanto da arrivare a farmi ridere da sola, dire, Vabbè, ora siamo andati veramente troppo oltre, e si scioglie tutta quell'emozione là, esonda, se, se ne va, mi libera e posso tornare a stare bene. Cioè in mezzo a questo canale di azzurro e di rosso, in mezzo a questo continuo, ininterrotto dialogo interiore, in mezzo a questa continua che ci fa la mente, che si allevia giusto per brevi atti, forse quando siamo in compagnia dei grandi maestri, quando siamo con i nostri insegnanti, quando meditiamo, nei momenti di, di contatto con le nostre guide, nei momenti di contatto con la natura, si attenua e sembra quasi che se ne stia zitta, ma nell'ordinario e soprattutto la notte quando siamo soli con i nostri pensieri, questo punto qui è molto forte. Siamo soli con i nostri pensieri, che sono lì che ci guardano e continuano e questo, e questo, e questo, e se va male, e se succede, e poi avresti potuto, e avresti dovuto. Già di giorno ogni tanto, ma di notte poi non li contiene nessuno. E invece sì, li contiene una sponda rossa e una sponda azzurra. Li contiene se noi ci ricordiamo che possiamo volontariamente ondeggiare tra questi estremi. Possiamo cercare conforto, ma se non lo troviamo possiamo spingere anche dall'altra parte. Possiamo cercare lo sconforto, farlo diventare così assurdo ed estremo che si scioglie di per sé stesso. Possiamo giocarcela. Non per forza dobbiamo aspettare passivamente che passi da sé. Possiamo giocarcela e anche nelle piccole cose della vita. Quando non riesco proprio a convincermi a fare, mi capita spessissimo questa cosa, quando non riesco proprio a convincermi a fare quello che dovrei fare perché ho delle scadenze, perché ho degli impegni, perché ho necessità, non penso alle cose belle che accadono se lo faccio, perché non bastano in quel momento a convincermi. Penso alle difficoltà che avrò se non mi muovo e non mi do da fare a fare la mia parte. E questo funziona di più. Ci sono delle volte invece che pensare ai problemi mi toglie tutta l'energia e mi blocca ancora di più e allora mi faccio coraggio, dico c'è del bello, c'è del buono, apriamoci anche alla parte luminosa. Lo sento, qual è la sponda a cui appoggiarmi per non cadere in questo confronto dello specchio, per non perderci tutta l'energia, come se stessimo giocando una partita a scacchi, qua in mezzo a queste due faccine, questi due riflessi dello specchio, io e il mio doppio. E devo farmi furba, dove appoggio la mia strategia? Qui o qui? Ogni mossa devo deciderlo, ogni mossa è diversa. Quindi bisogna ricordarselo, non abbiamo un solo lato a disposizione, ne abbiamo due, tra cui dondolare, abbiamo un maschile e un femminile, un cielo e una terra, un giorno e una notte. Se no è come giocarsi la partita usando metà delle possibilità, è più facile perdere. Invece se le uso tutte me la gioco al completo, che vada bene, che vada male, lo provate tutte. Non potevo fare più di così e quello di solito è un po' il senso di ogni partita. Buon mercoledì! Ci vediamo domani alle 9 del mattino. Grazie di aver seguito. Ciao! Chi può seguire con il corpo segue, chi può seguire con l'attenzione e la respirazione segue in quest'altro modo. Ognuno sceglie la modalità di oggi. Stretching dei meridiani. Pulmone e intestino crassi. pollici e ripeto. meridiano dello stomaco, meridiano della milza e del pancreas e oggi mi fa bene, approfondisco la posizione testino tenue e meridiano del cuore. Senti che bello stretching con lo starnuto. E poi di là. corte. scapso la cavità smeraldina percorro, incarno i movimenti delle geometrie